Grazie Presidente, forse il consigliere si è sbagliato perché quattro anni non sono, nel senso la discarica è stata chiusa nel 2013, perciò parliamo di sette anni, e da allora non c'è mai stato un piano di gestione dei rifiuti a Roma, questo lo sappiamo benissimo e non esiste nemmeno purtroppo una bonifica della discarica perché esiste il post mortem di un sito di discarica, perciò la messa in sicurezza con il dovuto capping, cosa che chiaramente la Regione Lazio su questo non è mai intervenuta, noi abbiamo sollecitato più volte tramite gli atti nel Municipio 12 all'allora quando ero consigliere durante le sessioni della Commissione Ambiente e chiaramente la Regione su questo ha fatto merina. E noi abbiamo fatto il possibile, non è un nostro onere proseguire sulla messa in sicurezza. Rispetto anche a questo noi stiamo portando avanti il monitoraggio ambientale della Valle Galeria con Città metropolitana un progetto importante per misurare anche l'andamento del, del livello di inquinanti al, nel territorio appunto di Malagrotta, perciò uno sforzo importante su un progetto importante che i cittadini chiedevano da tempo e questo è quello che stiamo facendo anche con gli altri enti e con le altre istituzioni. Su questo ordine del giorno voteremo sì, però bisogna spingere, bisogna pungolare l'ente competente che è appunto la Regione Lazio. Grazie.